Ciao, a che cosa è Tenerife? Questa sera parliamo di musica. Mi trovano in un ristorante buonissimo. Buonasera a tutti. Eccolo il nostro amico, fantastico. Buonasera a tutti. Ah, il ristorante Bonitalia Bonitalia bello, dove si trova Bonitalia? Diego? il ristorante si trova nel Corte Sur specialmente nella zona del Fargo Village vicino il San Blas una zona abbastanza conosciuta perché è un centro commerciale importante della zona che si trova vicino all'hotel Vinci Vinci? io sento che c'è un ambiente molto rilassato sì, sì. e abbiamo una fantastica cantante che sta cantando per che cos'è Tenerife? anche questo Proseguendo chiedo a Diego, vediamo se riusciamo a trovare l'ispostazione giusta. Vedo che ci sono nuove attività. Il Certamente. Sabato. Il sabato quindi stiamo promovendo la musica, ci sono altre attività che proporremo a breve per i nostri clienti. Bello. Quali siamo iniziati, iniziando anche un'iniziativa che ci tengo a fare molto bene, che è quella del domicilio. Faremo a domicilio in tutta la zona del Goble Sur. Buono, wow, fantastico. Fai, so, è il volantino che è appena stato fatto. Facci vedere. Ecco.